Allora, salve a tutti, qua oggi è il 20 aprile 2018, siamo in una scuola di Verona e siamo qua insieme al mio amico Coscenai, che è un ragazzo singalese di Adessino, che tre anni fa è venuto in Italia e non parlava neanche un po' di italiano. Niente, zero totale. Tre anni fa noi Coscenai, questo qui... Se vieni qua lo mostri, era scenario a scuola tre anni fa. E allora per parlare abbiamo usato molto eh, la comunicazione aumentata. Qua si vedono, qua stiamo spiegando scienze, ma no, usando la comunicazione aumentata, Scenario ha potuto superare i problemi della comunicazione e imparare lo stesso, qua si sta parlando di scienze e stavamo facendo degli esercizi di edizione, e mettevamo anche le cose sul quaderno e lui poteva avercele sia ecco qua non c'è l'audio acceso, ma adesso l'accendo subito certo, staccato ma è lo stessa e praticamente facevamo degli esercizi di edizione e Sena poteva piano piano imparare attraverso le immagini. Buon, Ecco, adesso se sì. dopo sì. tre anni è un bel ragazzo eccezionale. Parli italiano adesso? Sì. sì. Bene o male? Sì. Meglio. Meglio. Sì. Ti è servito usare la comunicazione aumentativa? Sì. Ma ti sentivi un po' scemo, un po' disabile che ti faccia usare queste cose? Oppure sì. la consideravi? Cioè, quando io ti facevo fare scienza in questa modo, sì. tu facevi volentieri o pensavi loro pensano che io sono scemo. No, no, era volentieri. Eh, avvicinati, che così si sente. Sì, sì. È stata una buona idea. Sì. E tu le scienze le capivi? Sì, ho capito tutto. Hai capito tutto? Sì. Riuscivi a capire bene da queste immagini, anche se non le avevi mai viste. Sì. Ti ricordi gli argomenti che abbiamo fatto? Sì. Quali sono, per esempio? Abbiamo fatto, allora, geografia, e scienze, inglese, matematica anche la cellulosa sì, anche tecnica abbiamo fatto anche tecnica sì. ti ricordi abbiamo fatto anche le verifiche sì, con, con le immagini sì. e tu riuscivi a spiegarti con le immagini allora noi abbiamo superato tutti in questa maniera eh, questa era geografia invece vero? Sì. era forse il primo lavoro di geografia che abbiamo fatto assieme e quando eri in classe come facevi a capire? non capivi niente no. e invece così riuscivi a capire Sì. allora possiamo consigliare agli insegnanti che hanno ragazzini che vengono da lontano di usare questo sistema sì. possiamo sì. insegnare sì o no sì e cioè consigliare eh, e, e possiamo anche dire che i ragazzini come te non è che si sentono deficienti perché usano questo vero sì. allora, a te ha fatto piacere sì tanto so, tanto Facevamo anche le verifiche con le sì. immagini, ti ricordi come facevamo? Sì, sì. Ti ricordi come facevo a farti le verifiche? Sì, sì. Allora, eh, prova allora, a raccontarlo. Allora, prima abbiamo tolto eh, le lette, eh, lette, sì, lettere e dopo eh, io ho scritto lettere, tutto, guarda le immagini. Io avevo tolto le, le parole, sì. le parole ce le mettevi sì. te, dopo due o tre volte eh, tutto riuscivi. Sì. Allora, Tirati un po' in là, qua stiamo lavorando a una postazione bifronte, l'hai un monitor uguale a me e di fronte a me facevamo anche degli esercizi di parola. Eh, trovi che sia utile questo sistema? Sì. Perché utile? Sì. Perché? Perché? Vieni avanti che non si sente. Perché capire bene? Perché così ti permette di capire bene? Sì. Cioè, tu andavi in classe con. Sì. Oh le cose sicure. Sì. Adesso io ho filmato nell'ora di musica, ieri, no, no, nell'ora di, beh insomma non mi ricordo, che tu stavi scrivendo perfettamente italiano. Ah. Sta... Vuol dire che tu scrivi anche quello che non capisci? Sì, perché abbiamo usato questa. Ah. Eh. io vedo che tu copi perfettamente quello che dice eh. il professore, però capisci tutto quello che copi? No. Eh? No e come te la cavi nel fare i temi, scrivi, fai, fai fatica quando ha fatto adesso la verifica di italiano riesci a scrivere già in tre anni? Sì. Abbastanza. sì abbastanza? riesci a dire quello che pensi? sì adesso dopo tre anni quando il professore parla capisci tutto o cosa perdi? sì, um, un po' così perdi tanto o poco? Sì. Po poco poco, sì. riesci a capire abbastanza bene allora in sintesi, la comunicazione aumentata è un ottimo sistema per spiegare le cose. Avevamo usato questo programma che se adesso ci metti in, eh, metti in monitor, noi stiamo usando su di Linux che aveva, eh, eh, è allestito per poter scrivere per immagini. Il programma era Word. Ecco, questo non ha le immagini, c'aveva quello della tua partizione. Sì. E il programma era Word e permette di eh, scrivere con le immagini, allora Chanel sì, sì, sì. ti sta spiegando. È partita sì, sì, sì. come, come è, si è rotto questo telefono che è suo. Raccontaci. Allora, prima io stavo um, correndo in strada e dopo il uh, mio tasca è un po' piccola e dopo è caduto il cellulare è dopo... caduto facendo una corsa sì. e si è rotto prima rottura seconda? seconda io avevo cuccioli tanti cuccioli di cosa? cani ah cani sì. e loro ho preso così in bocca? si sì. hanno portato i denti? si sì. fantastico e così adesso ha un bel danno quanto costa riparare questo telefono? 150 euro quanto? 150 fantastico ecco questo adesso è il linguaggio di scenario. Pensi di migliorarsena? Sì, di pensare il tuo linguaggio. Ok, metti in pausa. Allora, noi abbiamo usato il programma AraWord per spiegare a ah, senare le cose. Il programma che tu puoi scrivere, escono fuori e subito le immagini. Mia mamma è in montagna. Ecco, quindi noi potevamo spiegare le scienze, la matematica, la geografia, in questa maniera, a ah, scuola, oggi, studio, arte. Ecco, arte non c'è, vediamo se mettiamo disegno. Bene, c'è disegno, modifico la parola e metto, eh, e metto arte. Quindi noi potevamo aiutare a scenar a capire, ecco adesso ci ho messo la parola arte, a scuola studio arte, quindi queste tavole venivano fatte e colate sul quaderno in modo che lui potesse passare e ripassare le parole che riusciva a leggere perché conosceva un po' l'alfabeto, l'alfabeto nostro, perché l'alfabeto singalese è molto diverso, è vero? Fai? Sì, Tu lo leggi l'alfabeto singalese? Sì, sì, sì. Lo leggi ancora? Sì, sì. È molto complesso, adesso, adesso se andrà. per chiudere questo video, eh, saluti me e l'occino operatore eh Andrea. Andrea, Andrea ti, ti saluti sì. in singalese okay. cari amici vi saluto in singalese ok dai allora uh, Andrea Tai, uh, uh, profusilo Tai e uh, studi per noi ma te mi che e te studi <sussurra> grazie chiudi